Vediamo un esempio di calcolo in un circuito RL serie. Supponiamo che il generatore abbia valore efficace 10 volt, che il resistore abbia resistenza R uguale 10 ohm e che eh, l'induttore abbia induttanza di valore 5 mH a una frequenza di 200 Hz. Ovviamente la frequenza è quella dell'onda sinusoidale del generatore V. Vediamo in queste condizioni i risultati che otteniamo. Intanto calcoliamo eh, la reattanza scusate, induttiva X con L come prodotto 2πF per L, quindi 2π per la frequenza 200 per l'induttanza pari a 5 mL, quindi 5 per 10 alla meno 3, se sviluppiamo i calcoli otteniamo un valore di 6,28 ohm, approssimato ovviamente. Calcoliamo adesso l'impedenza della serie data dalla somma di r più jx con l, reattanza induttiva, quindi avremo 10 più J6,28 Ohm di impedenza come espressione algebrica quindi parte reale più parte immaginaria se la trasformiamo in modulo e fase e quindi calcoliamo la radice quadrata della somma dei quadrati di parte reale 10 al quadrato più parte immaginaria 6,28 al quadrato come fase l'arco tangente della parte immaginaria diviso la parte reale quindi arco tangente di 6,28 diviso 10 otteniamo un'impedenza avente modulo pari a 11,81 ohm e fase angolo caratteristico 32 gradi e questa è l'impedenza della serie Andiamo a rappresentarla rapidamente sul piano di Gauss, reale immaginario, quindi abbiamo una parte reale pari a 10 Ohm resistenza, una parte immaginaria pari a una reattanza da 6,28 Ohm, l'impedenza risulta essere, quindi individuata da questo segmento Z con angolo caratteristico pari a 32 gradi l'angolo caratteristico dell'impedenza e modulo abbiamo detto 11,81 ohm Calcoliamo adesso la corrente nel circuito con la legge di Ohm generalizzata V fratto Z, ovviamente Z vettoriale, quindi abbiamo 10 fase 90 gradi, supponiamo che la tensione abbia questa fase, l'abbiamo scelta a piacere, e Z abbia come abbiamo calcolato questa espressione, 11,81, angolo caratteristico 32 gradi, quindi abbiamo il rapporto dei moduli, 10 diviso 11,81 e la differenza delle fasi 90-32 gradi. Vi ricordo che la fase fv di 90 gradi l'abbiamo scelta a piacere, avendo tra i dati soltanto il valore efficace della tensione. Sviluppando i calcoli abbiamo quindi la corrente di valore efficace 0,85 AMPER con eh, fase 58 gradi. Rappresentiamo sul diagramma vettoriale queste grandezze, stendiamolo quindi siamo sul primo quadrante, parte reale parte immaginaria rappresentiamo la tensione V che abbiamo detto scegliamo a fase 90 l'abbiamo scelta a piacere perché conosciamo soltanto la, il valore efficace della tensione quindi in questi casi possiamo decidere una fase a piacere per la grandezza la prendiamo 90 gradi, in modo tale che la corrente sapendo che è in ritardo sulla tensione vada a trovarsi nel primo quadrante in questo caso la rappresentiamo qui con un angolo una sua fase eh, FI con I pari abbiamo detto a 58 gradi quindi l'angolo 58 gradi per la corrente la fase della corrente ovviamente angolo 90 gradi per la tensione lo sfasamento fra tensione e corrente corrisponde, sappiamo, all'angolo caratteristico dell'impedenza, quindi sarà proprio uguale ai 32 gradi che abbiamo determinato come angolo caratteristico dell'impedenza. Quindi andremo adesso a individuare le tensioni eh, ai capi di R e ai capi di L sapendo che la tensione Kp di R è in fase con la corrente I e la, e la tensione Kp di L è spasata di 90 gradi in anticipo rispetto alla corrente, quindi la VL si troverà in questa direttrice, la VR in questa, la loro somma vettoriale, quindi la composizione dei due vettori VR e VL, è uguale alla tensione V del generatore, quindi si forma l'angolo. Rettangolo con cateti Vr e Vl, Vr in fase con la corrente, Vl sfasata di 90 gradi in anticipo rispetto alla corrente, quindi avremo che la Vl, adesso diamo una rappresentazione eh, analitica, è data quindi da Jxl che sarebbe l'impedenza. De, de, Dell'induttore per la corrente che la attraversa quindi sarà 6,28 eh, Ohm, angolo caratteristico 90 gradi, per la corrente 0,85 Ampere, fase 58 gradi. Quindi la tensione VL abbiamo il prodotto dei, eh, dei moduli, eh, eh, la somma delle fasi, quindi il prodotto 6,28x085 mi dà 5,34 volt con una fase di 90 gradi più 58, quindi la somma dei due angoli, quindi in definitiva la tensione VL ha eh, valore efficace 5,34 volt e fase 148 gradi ed è quella appunto rappresentata sul diagramma dove l'angolo 148 gradi è quello che la, quel vettore VL forma con l'asse dei reali, quindi quest'angolo qui, la fase del vettore VL, è uguale a 148 gradi. La tensione ai capi del resistore invece in serie eh, cioè scusate in fase con la corrente quindi è data dal prodotto eh, 10 ohm scriviamo fase 0 per completezza anche se non sarebbe necessario moltiplicato per la, il vettore della corrente 0,85 ampere fase 58 quindi prodotto dei moduli abbiamo 8,5 v con fase 58 gradi in fase con la corrente ed è rappresentato dal vettore sul diagramma e questo è l'angolo 58 eh, gradi di vr